Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto semplice e importante. Non so se vi è mai capitato di installare LibreOffice nel computer e trovare il dizionario dei, del correttore ortografico in italiano, ma nemmeno meno tutti in inglese. Noi non riusciamo bene a capire perché avvenga questo tipo di fenomeno. Abbiamo installato il nuovo Kubuntu e l'abbiamo eh, scaricato dal sito ufficiale italiano. Ma LibreOffice 7.2 <coughs> in pratica ci si è installato con i menu in inglese andiamo a vedere che cosa significa se noi avviamo LibreOffice noi possiamo vedere sin da qui che i menu vedete sono in inglese se apriamo per esempio un'applicazione apriamo il Writer ci rendiamo conto che, siccome abbiamo installato il sistema operativo dal sito italiano, il correttore ortografico è in italiano. Se noi scriviamo scuola con la Q, vedete, ce lo corregge. No, facciamo un po' di zoom, ce lo corregge, tasto destro, vedete che abbiamo il correttore ortografico in italiano. Ma come vediamo, tutti i menu. Sono in inglese, vedete c'è questo tasto qua che tira fuori i menu quelli vecchi. Noi utilizziamo i menu diciamo a scheda, lo possiamo trovare qui. No? In, nel menu visualizza interfaccia utente e scegliamo se facciamo la, la, diciamo, la, la, praticamente la toolbar standard quella dei menu o quella a schede. Ma notiamo che qualsiasi cosa noi scegliamo, anche se è in italiano, tutto, questo che, tutto ciò che riguarda l'interfaccia è in inglese. Allora, come, come si fa? Noi abbiamo trovato praticamente questo file qua. Se si va nel terminale e si dà questo, questo comando il super user quindi sudo apt install libreoffice trattino l10n trattino it ebbene questa installazione di questo file finalmente ci installa l'interfaccia utente in inglese nel sistema ripetiamo il comando c'è cioè il super user quindi dopo va messa la password super user sudo apt install libreoffice poi qui tutto attaccato trattino l10n attaccato it e facciamo invio vedete che in alcuni casi e nel mio caso è già installato. Vi potrebbe dare dei messaggi d'errore, vi potrebbe dire che ci sono dei repositories eh, rotti, per esempio broken repositories. Ma vi dà il comando fix da fare. Fate il fixing del repository, ve lo scrive qui e poi rifate questo comando e funziona. Che cosa succede dopo aver installato questo singolo file? Che se noi andiamo nuovamente, per esempio, all'interno di LibreOffice, vediamo, lo rilanciamo e poi andiamo all'interno di un applicativo, per esempio il Writer, App attendiamo un attimo, finalmente se noi tiriamo fuori i menu, quelli diciamo vecchi, e andiamo all'interno del menu Tools, Options, noi possiamo vedere che all'interno della voce Language Settings, Languages, Finalmente qui dentro abbiamo anche italiano, vedete default Italian, prima non ce l'avevamo, quindi questo vedete bisogna stare attenti, non sono i settings del local che indica che in Italia abbiamo l'euro oppure i settings del controllo ortografico che indica che bisogna fare il controllo ortografico in italiano, questo qua user interface è la lingua dell'interfaccia utente, quindi dei menu, noi scegliamo eh, Italian default, facciamo apply, ci dice che evidentemente deve essere riavviato il programma ed ecco che adesso quando ripartirà, se noi vediamo, vediamo che qui abbiamo tutto in italiano. Vedete strumenti aiuto, documento Writer, noi clicchiamo, avviamo il Writer un'altra volta e finalmente vedete che abbiamo tutti i menu in italiano. Vedete? Quindi quello che abbiamo fatto è semplicemente inserire all'interno di questo menu strumenti, opzioni, che adesso è in italiano, nella voce impostazioni della lingua, sottovoce lingue, finalmente la possibilità di passare dall'inglese all'italiano. Se voi qui l'italiano non l'avete e avete soltanto l'inglese, pur essendo il controllo ortografico in italiano, tutto quello che dovete fare è da terminale installare questo questo file con questo comando sudo apt install LibreOffice lineetta L10N lineetta T se vi dà degli errori vi segnala il comando per fare il fixing dei repositories voi lo, lo scrivete esattamente come ve lo segnala rilanciate il comando e poi finalmente troverai, troverete LibreOffice nella versione italiana con i menu in italiano. Bene, il video finisce qui. Grazie a tutti per averlo seguito fino alla fine. Speriamo sia stata di vostra utilità. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.